Marco Ferri perché ha ricevuto tante nomination all'Isola dei Famosi? Ecco le risposte a Mattino 5. Marco Ferri come mai ha ricevuto numerose nomination nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 13? Ecco le dichiarazioni degli opinionisti di Mattino 5 nella puntata di martedì 23 gennaio su Canale 5. Marco Ferri nominato all'Isola dei Famosi, ecco perché. Valerio Palmieri di chi sottolinea, è stato nominato quasi all'unanimità nonostante facesse parte dei maschi alfa. Vladimir Luxuria dichiara, il fatto che anche Franco, vincitore al televoto di Saranno Isolani, NDR, abbia nominato Marco Ladice dice Lunga. Si saranno tutti messi d'accordo per nominarlo perché è uno forte. Non ho mai visto un gioco di strategia così forte all'inizio. Per Marco Balestri il ruolo del figlio dello sportivo ha funzionato molto, al grande fratello VIP 2, NDR, con Mosè. Ma i figli dei calciatori sono diversi, innanzitutto perché appartengono a una squadra e poi perché le colpe dei padri, Riccardo era un calciatore dell'Inter. NDR, ricadono sui figli. Palmieri aggiunge, lui è stato tradito dagli uomini Filippo Nardi e Francesco Monte, che sono forti e hanno fatto strategie al punto che Eva Henger li ha scoperti e li ha rimproverati. Proprio lei è andata al televoto con Ferri e per decisione del Major Monte. Turchese Baracchi Chiosa, Marco sopravviverà a questa nomination, l'accanimento in questo gioco diventa controproducente. Marco Ferri chi è?. Marco Ferri è nato in Italia il 28 aprile 1988 ed è figlio dello storico difensore dell'Inter Riccardo Ferri. Nel 2008 si fa notare nel piccolo schermo per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore. Modello e social influencer, parla fluentemente tre lingue, italiano, spagnolo, inglese e risiede attualmente tra Milano, Madrid e Santiago del Cile. Proprio in America Latina si unisce al cast di Morandé con Compaia, La Divina Comida, un programma di cucina che vince, e il reality Gran Hermano VIP 5 che lo vede semifinalista. Attualmente presenta in Spagna il programma pomeridiano Ferry a Ibiza e dal 2015 collabora ogni anno con più di 150 aziende e marche tra Cile, Spagna e Italia. Marco ha una grande passione per lo sport, gioca a calcio, pratica arti marziali miste, MMA e C. Inoltre nel 2011 si laurea Si laurea in scienze della comunicazione. Ha avuto una lunga e tempestosa relazione con Lisandra Silva, suo grande amore per 5 anni, ma oggi rivela di essere single.